Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione. Oggi vediamo i baci di dama. Il baci di dama è un biscottino classico, molto tradizionale, che va tantissimo nelle pasticcerie. Perfetto! Eccoli qua! Io quindi la lezione di baci di dama l'ho terminata e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!